Ok, siamo live. Siamo con l'avvocato la, Bruno Mautone, riprendiamo il discorso dell'altra volta sull'assassinio Rino Gaetano, oltre a parlare anche questa volta dell'assassinio di Vino Pecorelli e di Pasolini, i quali stavano tutti quanti evidenziando l'inizio del golpe bianco, che si sta concludendo adesso con il degrado antropologico del covidiotismo, di cui già Pasolini eh, parlava nella sua ultima lettera Prima di essere ucciso, eh, questa volta iniziamo da Pasolini sul fatto che lui viene ucciso subito dopo che eh, manda l'ultima lettera al quale della sera quando precedentemente aveva mandato quella famosa del novembre del 74: Io sono, il famosissimo Io sono. Dopodiché, nel 75 fa i nomi: cioè, io so, scusa, dice, io so i nomi, nel 75 manda la lettera in cui dice, fa i nomi di tutti gli assassini d'Italia, ma la, la, la cui responsabilità più grossa, secondo lui, era il degrado antropologico che aveva reso idioti gli italiani, oggi diremmo covidioti. idioti Ma um, Pasolini proprio rimarcava, senza un processo penale verso coloro che hanno portato il degrado antropologico, l'Italia mai nella storia potrà mai eh, cambiare, no? La comunanza tra Rino Gaetano e Pierpaolo Pasolini l'ho rimarcata nel terzo libro. Indubbiamente due persone coraggiose che anticipano, ecco grazie, la copertina del mio terzo libro. Eh, la condanna a morte di Pierpaolo Pasolini è unanimemente riconosciuta eh, come mh, collegata più che altro alle vicende incredibili e vergognose che mutua nel suo romanzo Petrolio, come è noto pubblicato molti anni dopo la sua morte, eppure con l'uccisione di Pierpaolo Pasolini mani febrili di persone non meglio identificate e si recano con grande circospezione negli studi e nelle abitazioni di Pierpaolo Pasolini e addirittura si sospetta che furono asportati pure dei documenti. Sicuramente, questo oramai è acclarato, Petrolio si ispira ad un libro di uno un scrittore o di un autore che non sappiamo esattamente chi è, Giorgio Steymez, l'altra faccia dell'onorato presidente. Infatti passaggi decisivi del romanzo di Pasolini sono mutuati proprio letteralmente da questo libro accusa contro Eugenio Cefis. Pasolini, il gran dominus della Eni e poi della Montedison, Cefis, lo chiama eh, Troia o Troia, in sostanza in petrolio, laddove Enrico Mattei invece viene chiamato, nel romanzo chiamiamolo di ispirazione reale e storica, viene chiamato Bonopore. Quello che è interessante è che questo romanzo praticamente, di Pasolini eh, comporta e porta tutta una serie di accuse violentissime contro gli ambienti della Monte Edison, quindi contro Cefis, e conseguentemente contro gli apparati politici, anche diplomatici, che portarono ai vertici dell'industria petrolchimica italiana Eugenio Cefis. E Eugenio Cefis era filoamericano, laddove Rigo Mattei era equidistante, addirittura aveva fatto un affronto alle cosiddette Sette Sorelle, alle multinazionali americane, comprando petrolio dall'Unione Sovietica ma non solo, addirittura Enrico Mattei aveva scavalcato le intermediazioni delle sette sorelle americane e aveva rovesciato il rapporto tra i paesi produttori di petrolio e chi lo estraeva. Le rapaci e quasi criminali, possiamo dirlo senza mezzi termini, multinazionali del petrolio davano solo il 30% dei profitti ai paesi che producevano il preziosissimo oro nero. Addirittura il presidente dell'ENI riuscì a sovvertire questo rapporto, il 70% ai paesi produttori e il 30% all'ENI, all'Agi. Per questo chiaramente era una bomba d'orologeria sotto i proventi grandissimi, gli sfruttamenti grandissimi che le multinazionali realizzavano nei paesi ecco, scusa, del Medio Oriente... Scusa Bruno, scusa, eh, chiariamo, sì. di del dell'ENI a cui ti riferisci è il eh, Mattei, il quale Mattei. poi viene ucciso... Sì, da... Mattei poi sì. trova la morte in quello che venne definito un incidente aeronautico e in realtà grazie alle indagini degli anni, dei primi anni 90, di un bravissimo giudice, il giudice Calia emerge che non fu un incidente aeronautico, ma fu un incidente provocato da una carica esplosiva localizzata sul retro del sedile del passeggero e quindi addirittura con le tecnologie molto più evolute rispetto agli anni 60 si evidenzia che vi era stato un depistaggio o quando meno delle conclusioni falsanti e false sull'incidente aereo che costò la vita ad Enrico Mattei. Scusami, Sono questo è... ricorda molto Bruno, scusami, ricorda molto anche eh. l'incidente di Ustica che eh, tutti sì. sa sanno che il segreto di Pinocchio che i francesi stavano inseguendo Gheddafi che tra l'altro Gheddafi era uno di quelli che poi successivamente fa quello che fa Mattei cioè eh, vende petrolio in cambio di euro quindi andando contro la Rockefeller Foundation e Esatto problemi. e tra l'altro Gheddafi che è stato criminalizzato fece pure Ingiustamente, certo era un personaggio particolare, ma consideriamo che i paesi del Medio Oriente sono particolari, che Duffy, oltre a commercializzare il petrolio sottraendolo alle mire rapaci delle multinazionali, eh, aveva deciso di uscire dal fondo monetario internazionale o comunque di non aderire e di fare addirittura il dinaro, il insomma la moneta del suo paese libico agganciandola all'oro ed era veramente una misura assolutamente sconvolgente per gli assetti finanziari mondiali, quindi la morte di Gheddafi ha fatto comodo ha fatto comodo questa, questa, certo, questo scusami Bruno ricorda la morte del capitano Thomas Isidore Sankara in Burkina Faso il quale anche, a, a anche. un congresso africano disse io non pagherò più il debito pubblico ai colonizzatori, i quali ci hanno colonizzato e, abbiamo, e hanno creato il debito pubblico in odio al nostro popolo, quindi anticipando quello che poi sarà il debito odioso, il debito, quel debito che non viene mai pagato. No? Gli americani quando invadono per portare la finta democrazia in Iraq non pagano il debito pubblico dell'Iraq. Insomma, Thomas no, Sankara... Lo ma sotto forma di risarcimento prendono incentissime quantità di petrolio per avere il ristore economico delle spese militari tra virgolette poi di occupazione della de, de, de, de, de, de nazione quindi insomma sì. è un paradosso tornando a Pasolini sì, sì. dice abbastanza esatto. cose sconvolgenti contro l'establishment industriale petrolchimico e contro gli assetti di potere che lo hanno portato lì lui è un uomo delle multinazionali angloamericane è un uomo del potere, insomma, filodemocristiano e democristiano dell'Italia dei primi anni 60 un'Italia appiattita, diciamo, sul filo americanismo per non definirla, ma poi è giusto definirla, una colonia stelle strisce. Chiaramente, esatto. Pasolini, caro Max, ha la possibilità di eh, sviscerare tanti argomenti perché eh, li, li scrive non in una canzone, in un brano che dura tre minuti, ma appunto in un romanzo, quindi in un lungo racconto. Rino Gaetano, in maniera altrettanto coraggiosa e efficace, come Pasolini, eh, parla in Da eh, Berta Filava del santo vestito Damiando e quindi ti nomina. Il codice segreto che identificava, anche in maniera ironica, da parte di Giorgio Stemez, proprio Eugenio Cefis, e poi in altre canzoni, come per esempio Spendi, Spandi e Fendi, ancora torna sulla figura inquietante di Eugenio Cefis. Certo. Non è vero, come dice un giornalista Paolo Morando, che quasi come dire, fa il caustico, ironico, insomma, nei confronti dei contenuti delle mie ricerche in un libro uscito recentissimamente che si intitola ehm, proprio eugenio cefis insomma si intitola eugenio cefis ce l'ho qui paolo morandi eugenio cefis una storia italiana di potere e misteri in realtà paolo morandi scrive delle inesattezze oggettive le posso dimostrare perché lui relativamente a quello che ho scritto si rifà al mio secondo libro, non al terzo che tu hai appena prima fatto vedere la copertina, che è uscito, il, ecco bravo, il mio libro nel settembre 2020. Il libro di Paolo Morando è dell'aprile 2021, quindi è uscito 8-9 mesi dopo il mio terzo saggio, e quindi Paolo Morando, senza sapere i contenuti di questo mio terzo saggio, dice ma poi l'avvocato Mortone, se voleva parlare di un genocidio, Basta che si riferiva all'uomo vestito d'amianto, eppure qua Paolo Morando scrive una sciocchezza perché in realtà nel libro di Stemetz non viene definito uomo vestito d'amianto, ma in più occasioni viene definito santo perché, perché Giorgio Stemetz definisce Cefis una persona con l'aureola. Definisce Cefis una persona che si è guadagnata una, eh, un, pezzo di terra, si è guadagnato un pezzo di terra in paradiso, addirittura almeno in un paio di occasioni lo definisce Santone. Quindi, ironicamente, Giorgio Stemets fa risaltare la pseudo-santità di Cefis, e quindi lo definisce Santo ehm, Stemets a Cefis, e nello stesso tempo in un paio di passaggi dice che. Cefis ha vestiti Damiante, ha la tuta Damianto, eccetera, eccetera. Quindi, in maniera inesatta, dice Morando, che mezzo definisce un uomo vestito da Damianto, invece lo definisce proprio santo e vestito da Damianto. Sì, mm. perché possiamo, ricordiamo che il vestito d'amianto protegge dal fuoco, no? Quindi chi Perfetto, protegge montare... dal fuoco incrociato dei partiti, perché Eugenio Cepis era talmente potente che prescindeva addirittura dai condizionamenti partitici, nonostante poi che ambienti partitici lo avevano assiso sul trono prima dell'Eni e poi della Montedison, però i partiti si sì, succedevano nelle segreterie, nelle presidenze, cadevano i governi e Eugenio Cefis invece rimaneva al suo posto esatto. quindi aveva proprio Statuta d'Amiando che lo proteggeva in maniera formidabile nei confronti di condizionamenti appunto partitici e dei poteri eh, politici scusa, eh, puro, Dino Gaetano, prego volevo um, chiarire un po' meglio che questa figura di Cefis, in realtà, come sì. la maggior parte dei dirigenti italiani del dopoguerra, erano quasi sì. tutti capi partigiani, i quali... Bravo. Eh, bravo non è che caduto il fascismo fanno la cosa l'ABC no? cade il fascismo dovresti eh, mettere in galera tutti i prefetti no? il prefetto è la longa mano di qualsiasi governo, del governo. No? Quindi un prefetto mm. del, de, che durante l'epoca fascista non è altro che la longa mano di Mussolini quindi se tu vinci la guerra Dovresti prima cosa che fai, prendi i prefetti e li porti all'ergastolo. Invece non l'hanno fatto i capi partigiani, che, avidi no. di denaro, avidi di potere, si accordano con tutti i prefetti post fascisti e li tengono lì facendo un accordo e questa cosa ci dice che in realtà il fascismo non è stato sconfitto perché se tu mi tieni gli stessi prefetti del fascismo, il fascismo continua e Rino Gaetano um, ci eh, evidenziava come eh, dovesse eh, avvenire questo golpe bianco che poi lo evidenzia anche Pasolini, lo evidenzia anche mh, come, ehm, eh, eh, Mino Pecorelli questa cosa volevo accomunarla al, al fatto che in realtà neanche i nazisti hanno perso la guerra, perché i nazisti erano la E.G. Farben. La IG Farben che guarda caso come Lenia e la Montedison era il colosso petrolchimico del, dell'epoca nazista, che crea Hitler, crea tutti i, i, i soldi del, del nazismo e, e che, che in realtà era tutto nordamericano IG Farben, eh, perché senza il, il petrolio, senza l'additivo di una benzina di Rockefeller mai avrebbero potuto volare dei nazisti. IG Farben che è oggi la casa farmaceutica Bayern. e questo si collega al covigliotismo questo volevo fare la continuità sfuggire. del potere la continuità del potere del resto esatto. chi aveva ruoli magari durante il periodo il ventennio anche in Germania nella Germania eh, di Hitler eh, fa delle avviure così pro forma e continua mm. ad esercitare il potere in sostanza infatti mh, Cefis Sin dal 43-44 prende contatti con l'OSS e con il servizio segreto inglese, l'OSS è il servizio segreto americano che poi si trasformerà in CIA e quindi sono contigui proprio a questi ambienti di intelligence sia inglesi sia um, americani. Rino Gaetano eh, quindi mostra di conoscere questo misteriosissimo libro di Semez che come ho già detto pure in altre occasioni venne fatto scomparire perché erano talmente gravi le accuse contro Cepis e gli apparati partitici e politici che lo sponsorizzavano, che viene fatto pulitamente sparire da ogni libreria. Dicevo la volta scorsa Max che addirittura entrò pure nei registri di ingresso delle librerie, delle biblioteche di Firenze e di Roma e addirittura anche in quelle biblioteche arrivano gli emissari della Montedison e scompaiono da queste due biblioteche importantissime e storiche le copie di di questo libro di Giorgio Stevens. Dino Gaetano in Spendi, Spandi e Fendi parla di aereo. Abbiamo detto che in virtù dell'invento aereo, che poi fu un assassino di Enrico Mattei, il vertice della dell'Eni e poi della Monte di venne dato ad Eugenio Cefis. E guardate un po' Rino Gaetani in maniera coraggiosissima e chiarissima dice ti sei costruito un palazzo sul giambo, il giambo è il simbolo dell'aereo per eccellenza e il palazzo è il simbolo del potere. Per un litro di oro nero in cambio ti do cristallo. Il litro di oromero è il potere no, energetico dell'industria petrolchimica, petrolifera, della chimica del metano e dell'estrazione. E chi è Cristina? È la cosa più cara di Eugenio Cefis è la figlia Cristina. Addirittura Eugeno Cepis viveva presso la figlia Cristina e Rino Ventano in maniera ironica dice che non esiterebbe per il litro d'oro nero, cioè per il potere, magari a mettere sul piatto della bilancia la cosa più cara che ha. Quindi insomma una critica ferocissima contro Eugenio Cefis, in Spendi, Spandi e Fendi, ed una individuazione col nome in codice nella Berta Filava. Via di più, Morando, io ci tengo a dire che Morando ha scritto un bel libro, però ha scritto delle inesattezze rivolgendosi alle mie ricerche, perché Morando dice pure che io non avrei rimarcato un filmato di Rino Gaetano, che poi è proprio la Berta Filava, dove si parla del Sandro del da D'Amianto, e in questo filmato, video della Rai, del 1976, gioca con un cane e a un certo punto nel filmato eh, Rino Gaetano fa riferimento agli ex voto. Spieghiamo perché. Gli ex voto, no, che sono dei santini, dei quadri, dei cimeli un po' funeri che si depositano in ambienti di chiesa da parte di chi si ritiene metacolato era un oggetto di una collezione funeria dire, non dico di cattivo gusto, ma funeria di eugenio cefis ebbene in questo video della RAI il grandissimo Rino Gaetano oltre a cantare del santo vestito d'amianto pubblica due foto sue di Rino Gaetano con un fiore in mano e con la scritta ex voto. Quindi fanno un riferimento formidabile e coraggiosissimo in una trasmissione della RAI proprio ad Eugenio Cefis. Ebbene, io lo dico a Paolo Morando, lui non lo sa, ma eh, lo posso dimostrare, io interviste ben prima che lui pubblicasse il suo libro avevo rimarcato questa circostanza degli ex voto. Ci sono delle mie interviste per esempio a Radio TV Londra del 12 marzo eh, di quest'anno oppure agli inizi di marzo con una giornalista che si chiama Lucia Lazzaretti in cui parlavo appunto di questo video con gli ex voto. Quindi, caro Paolo Morando, anche questa attribuzione in negativo che mi dà in realtà è infondata, ben prima di te lo avevo evidenziato. Scusami, scusami, quindi, scusami, credo, scusami questo Morando è quello che si fa fare la prefazione della tessera 626 della P2? No, in realtà chi si fa fare la prefazione della tessera P2 sai chi è Michele Bovi. Michele Bovi, che parla delle infiltrazioni di spie nell'ambiente discografico italiano e nomina degli artisti che poi, per quanto grandi sono lontani nel tempo, i Rockets, addirittura degli anni 60, e stranamente non nomina Rino Gaetano, molto più recente rispetto ai Rockets e molto più pregnante come contenuti con tutto il rispetto dei Rockets, non lo menziona proprio a Rino Gaetano. Pur dicendo addirittura che nella RCA, proprio nella casa discografica dove approda Rino Gaetano, vi erano degli agenti della CIA che controllavano e monitoravano gli artisti. Quindi, Michele Bovi, insomma, fa un'operazione meritoria da un punto di vista, come dire, storico, però sicuramente è parziale, e non nominando Rino Gaetano fa appunto un'operazione parziale. Certo, quello che è sconcertante, come dicevi tu, è che la prefazione del libro di Michele Bovi è affidata a Maurizio Costanzo, cioè alla testa da 626 della loggia P2. E Quindi, insomma, onori e meriti a Michele Bovi, ma certo, quella prefazione di Maurizio Costanzo e la omissione, dei contenuti sviluppati da Rino Gaidano nelle sue canzoni mi lasciano decisamente perplesso, insomma. Sì, scusami, Pura, lascia... sembra proprio una classica operazione CIA, perché la CIA non dice mai le falsità al 100% perché no, sarebbero incapaci La CIA le dice mescoli. il 90% di verità e poi ti 10 in 10 ti acquista credibilità e poi ti mette il 10% di cazzate per deviarti Quindi questo libro è Sono d'accordo, anche perché Max, non dimentichiamo che il testamento spirituale di rino gaetano è un album e io ci sto quindi questo dimostra che il singolo che dà il titolo a tutto l'album e io ci sto appunto era un brano ritenuto importante da rino gaetano e io ci so rino gaetano dice mi dicono alla radio stati calmo stati buono e ma la radio non intesa come mezzo inventato da guglielmo marconi ma radio rino gaetano in maniera geniale fa riferimento proprio alla RCA perché RCA vuol dire Radio Corporation of America e quindi Rino Gaetano dice che proprio lì nella casa discografica di fondazione americana RCA gli dicono stati calmo stai tranquillo, cioè gli danno delle censure e lui in io ci so dice e continua ma io ci sto a combattere la mia guerra eccetera eccetera, quindi addirittura in maniera mirabile e coraggiosissima Rino Gaetano in io ci so prende per i fondelli pure la RCA, cioè la casa discografica dove lui approda e dove vi erano spie della CIA, come dice Michele Bori. Questo dimostra la grandezza la grandiosità di, di, di Rino Vedamo. Certo, scusa, volevo solo sottolineare che sennò poi i fan di Tesla ci si rimangono male che secondo la giurisprudenza americana fu Tesla a inventare la radio e non Marconi, secondo le si di terzo grado americane, così facciamo, diciamo, cerchiamo di dare una informazione più, più estesa. Ma noi quando parliamo di America non è che poi parliamo indistintamente degli oltre 300 milioni di americani, parliamo chiaramente delle lobby, no? Di poteri americani, insomma, non è che... che... Praticamente eh, si mette sul banco degli imputati l'intera nazione. però il potere di quella nazione è veramente come dire, un potere mondialista contro le nazioni, colonizzatore e sfruttatore tramite le multinazionali. Mi cioè, stai dando? Che... Scusa, Prego. mi stai dando la per farti la domanda sullo scandalo Lockett. Perché sì. il potere internazionale, da che mondo è mondo? dagli anni 50 è il gruppo Bilderberg prima Bilderberg. occultato eh, adesso grazie a internet un po' disoccultato ma ci sono solo due anni o meglio tre anni in cui il gruppo Bilderberg non fa la riunione non si riunisce della quello l'anno della pandemia 1 cioè il 2020 poi quest'anno sembra che non lo facciano perché è ancora un risultato ma l'altro anno è il 1976 a te cosa succede nel 76 e perché Rinovetano? Nel... perfetto nel 76 quando proprio Rinovetano canta di Mario e G, no? no che, non, che poi dice pure che non sei il padre del bambino, anche il principe olandese Bernardo viene coinvolto nello scandalo Lockheed e il principe Bernardo fu uno dei fautori che mm. mh, vari anni prima negli anni 50 come tu dicevi pocanzi ti ufficializza queste riunioni dei superpotenti che gravitano in Bilderberg. Non dimentichiamo peraltro che lo scandalo Lockheed coinvolse anche altre nazioni, coinvolse la Germania, coinvolse l'Italia appunto, coinvolse l'Olanda, il Brasile, la Nigeria, il Giappone e varie altre nazioni, quindi chiaramente molti ultrapotenti erano nel mirino di magistrati sì. che magari potevano o rischiavano di diventare indipendenti rispetto a quel tipo di, di scandalo mondiale, globale e quindi si ritenne, visto che il principe d'Olanda era rimasto coinvolto in prima persona, di non riunirsi proprio Col Bilderberg, Bilderberg in effetti era il nome no, dell'albergo, quella località, chiamiamola domiciliare, dove vi fu il primo incontro dei superpotenti della Terra. E quindi Rino Gaetano, anche questo, dice. Parla dello scandalo Lockheed, dice che Mario e Gino non sono del bambino, e quindi fa capire che sono due capri espiatori. E del resto storicamente è anche accertato. Mario Tanasse e Gino cui per quanto importante, erano comunque persone di secondo, addirittura terzo piano da un punto di vista politico in Italia. I veri nomi tra i quali dovevano trovarsi i responsabili di questo scandalo Lockheed, Rino Gaetano li fa in Standard, una canzone. Non a caso venne censurata dalla RAI, che all'epoca operava il regime di monopolio, insomma, le radio private nascevano e avevano meno risonanza. Comunque, Standard, un brano che veniva eh, censurato dalla RAI. Rino Gaetano, parlando di antilopi al plurale, e questo è un discorso interessantissimo: eh, ci fa capire che forse il santo vestito di amianto era Antelope Kobler anche se è un discorso molto affascinante, nel senso che Antelope Kobler che è il nome segretato da parte della CIA e dell'America di chi dava questi soldi come tangenti ai politici italiani per lo scandalo Lockheed, di Novetano parla di antilopi al plurale in Aida e questo è molto particolare e anche molto intelligente come passaggio perché un antelope Cobbler già si conosceva negli anni 40, nel 43-44, ed era Ugo Nutta, ed era guardato un po' un collaboratore di chi? Di Enrico Mattei, di Eugenio Cefis. Era detto come in codice, come nome in codice, in un agente segreto dei servizi anglo-americani, era detto Antelope Cobbler. Difficilmente una persona che veniva identificata con quel nome avrebbe utilizzato il nome stesso per elargire i tangenti. E quindi, Rino Vedano, parlando di antilope al plurale, fa capire che oltre all'antilope Cobbler, Ugo Giutta, vi era un altro antilope. E con i giochi di parole e quei riferimenti fa capire, almeno per quanto riguarda Rino Gaetano, che era proprio addirittura Eugenio Cepis. Che da un punto di vista storico, una circostanza assolutamente plausibile: perché Eugenio Cepis aveva la possibilità di andare liberamente in Nord America, aveva delle grandi piantagioni in Canada, lui e il fratello. Aveva dei rapporti buonissimi con gli Stati Uniti, con gli ambienti politici degli Stati Uniti, e quindi non perché lui aveva bisogno di soldi, perché oltre ad essere arricchito era marito di una persona ricchissima, la moglie di Eugenio Jevis era ricchissima, però magari di buon grado si prestava a fare servizi al potere americano, al potere politico-industriale americano e a favorire l'acquisto di aerei della Lockheed da parte dell'aeronautica italiana e a tal fine poteva essere il soggetto antelopecobro e segretato dalla CIA che praticamente elargiva questi soldi agli ambienti militari e politici italiani. Rino Gaetano, interpretando le sue canzoni, fa riferimento ad Antilopi, quindi a due Antilopi, e parlando ripetutamente di Eugenio Cefis, riconduce a lui. Quindi vedete quante cose incredibili nei testi sì, italiani. Ricordiamo che non stiamo parlando di nomi così che ci piace indagare per gusto dell'indagine, ma stiamo parlando del capo mm. dell'Italia, servizi segreti nelle, nei loro, nelle loro informative descrivevano Cefis come il vero fornitore della P2 e l'Icio Gelli era solo il suo il portanome. Prestanome. Sì, eh, Boranto, Cefis... nel suo libro ultimo, recente, ridimensiona il ruolo di... Di cefis però è storicamente acclarato che certo cefis non era una persona comune era comunque una persona potentissima e tra l'altro e tra l'altro improvvisamente si ritira in svizzera cioè come una sorta di fumina al celeno si ritira in svizzera Proprio in concomitanza con sviluppi giudiziari e politici dello scandalo Lockheed esatto. e questo rimarca ancora di più il valore e la congruenza dei testi gaetaniani che riconducono esatto. a lui nel 76, Noi nel 77 esatto. si fa una sorta di buon ritiro in Svizzera e pretende in maniera così tacita che fotografie che lo riguardavano venissero completamente giute, esatto. una sorta di palazzo, eh, esatto. quasi insomma che voleva scomparire. di Aspetta, che Ci collegano anche alla all'I.G. Farben perché il principe Bernardo d'Olanda era una spia nazista dell'I.G. Farben e anche lui è stato sì. dallo scandalo Lockheed, quindi entrambi sì, sì, sì, vedete, sì. si ridimensiona ma in realtà va a Lugano come dice anche Rino Gaetano nelle canzoni che il potere si sposta a Lugano. Ehm, esatto, prima, Rino Gaetano fa scandalo, così. chiedere sì, sì. del, del, del, del, del caso Sindona, ma ne parliamo dopo. Finisci quello che stavi dicendo? Sì, Rino Gaetano, come dicevi tu, fa dei riferimenti incredibili, eh, parla appunto di Lugano, cioè ti anticipa pure, eh, e precede addirittura Pecorelli, del eh, buon ritiro di Cefis. Di Lo dici in un racconto questa volta, non in una sì. canzone, in un racconto. Esatto, esatto. Senti, ti volevo chiedere di, ehm, del caso Sindona e poi se finiamo gli ultimi dieci minuti su Pecorelli. Sì. Sì, allora Rino Gaetano nel 1979, il 4M del 79 fa un'operazione incredibile e questo dimostra e smentisce pure, mi permetto di dire, le sciocchezze o le inesattezze che dicono la sorella Anna Gaetano e anche il nipote Alessandro Scortichini alias eh, Alessandro Gaetano che aveva dieci anni quando muore lo zio e quindi voglio dire nulla può riferire però quello che riferiscono documenti oggettivi come Domenica Inde del 4 novembre 1979 ci lasciano veramente sconvolti, in senso buono per il coraggio e la conoscenza di fatti che Rino Gaetano ancora una volta dimostra. Vada Pippo Baudo, Pippo Baudo fa delle assenzioni molto banali sulla musica, sulle canzoni cosiddette vecchie, e Rino Gaetano dice il caso Sindona e poi continua a parlare di musica come se niente fosse. Quindi Rino Gaetano il 4 novembre 1979, sfruttando la diretta di domenica in davanti a milioni di spettatori, parla del caso giudiziario, il caso Sindona, che solo un anno e mezzo dopo porterà degli sviluppi incredibili e quali? La scoperta della loggia massonica P2 di Ricciogelli. Questo dimostra il coraggio di Rino Gaetano e le conoscenze formidabili che aveva. Prima parla di Pecorelli, fammi dire che Rino Gaetano non è un veggente né un agente segreto, perché come faceva quindi a sapere queste cose? Ho documentato nel mio libro. Ehm, Segreti e Misteri, a fondo della morte di Rino Gaetano, che intorno all'artista vi erano addirittura una mezza dozzina di persone almeno che facevano parte dei servizi segreti. L'amico più caro di Rino Gaetano lavora all'ambasciata americana. Anche lui muore come Rino Gaetano prematuramente a seguito di un incidente, il posto mi da incidente stradale, guardate un po' avvenuto sulla via Romentana. L'amica più cara di Rino Gaetano, a proposito di P2, indovinate chi è? È la figlia del medico personale di Licio Gelli. L'amico la, eh, più caro, forse il fidanzato di Elisabetta Pondi, che come dicevo prima è la figlia del medico personale di Giorgelli e dell'amica più cara di Rino Gaetano, quindi l'amico più caro, forse il fidanzato di Elisabetta Pondi, Robert Cunningham. Robert Cunningham, che si spacciava come un cantante e come un editore musicale, non è né un vero cantante né un vero editore musicale, in realtà è una spia della CIA, dell'ambasciata americana infiltrata nell'ambiente discografico italiano. Il manager di Rino Gaetano, Enzo Radaelli, nel libro io dico una cosa che poi è stata superata addirittura da ricerche recentissime. Nel mio terzo libro, Max, che tu hai fatto vedere, io dico che non risultano collegamenti tra Ezzo Radaelli e l'AP2. Bravo. In realtà, ricerche recentissime sulla commissione parlamentare d'inghiesa della P2 di Tina Anselbi, andando a sforciare con grande pazienza, ho trovato addirittura che Ezio Radaelli era un componente della loggia massonica Lemmi di Roma che era collegata alla P2 al Grande Oriente d'Italia. Quindi il manager di Rino Gaetano massone legato alla P2, ma la cosa ancora più importante e sconvolgente è che il manager di Rino Gaetano, Ezio Radaelli, riceveva soldi da Andreotti, già ma la cosa ancora come se non bastasse, più importante di, Mino, di Ezio Radaelli, chiedo scusa, era amico di Flavio Carboni. Un agente segreto implicato nei scandali peggiori, compresa la morte di Calvi, anche se è stato scagionato, ma soprattutto Ezio Redarelli, manager e amico di Rino Gaetano, finanziava OP, il giornale di Nino Pecorelli. E quindi vedete quante persone, organica, dandini, massonici e servizi segreti, ruotavano attorno a Rino Gaetano. Aggiungo che Enrico Carnevali, che muore prematuramente, è pure un agente, era l'amico più caro di Rino Gaetano era convivente ha avuto pure un figlio con anna maria eh, rosati e anna maria rosati addirittura era la funzionaria italiana di altissimo livello presso l'ambasciata americana accompagnava l'ambasciatore americano in trasferte all'estero quindi una persona depositaria di segreti incredibili e ancora, parlando sempre di Enrico Carnevali, non solo la compagna era una persona di altissimo rango e rilevo nell'ambasciata americana, il padre, anche il padre Cesare Carnevali, è un personaggio importantissimo e storico dello spionaggio italiano e addirittura ha contribuito a fondare l'Alleanza Italiana di Liberazione, che qualche anno dopo, nei primi anni '50, con i, i finanziamenti della CIA e del Ministero degli Interni divenne addirittura anello, cioè un servizio segreto parallelo a quelli ufficiali finanziato appunto dalla CIA e dal Ministero degli Interni, potentissimo e slegato da ogni, come dire, condizionamento politico, se non quello con poteri americani e la CIA. Questi sono tutti... Sono tutti fatti documentati che dimostrano come, attorno a Rino Gaetano, vi dei personaggi incredibili, inseriti no. in altissimi punti di conoscenza dello Stato, e quindi mm. vi è solo l'imbarazzo della scelta delle fondi amicali anche confidenziali che a Rino Gaetano potevano riferire riferivano segreti in quei tanti della storia a lui contemporanea. Questi sono tutti no, fatti documentati, quindi Bruno, vedete: vorrei... non è dietrologia, sì. non è complottismo. Esatto. Esatto, posso um, um, dire che noi stiamo parlando di queste cose di anche di 40 anni fa, 30 anni fa, non perché siamo degli appassionati storici e allora parliamo anche dell'antica Grecia, Sono infatti l'antica in Grecia avremmo dei ma questo ci, inspira, ci dice delle verità mh, mh, ormai più che certe, che la CIA e i servizi segreti sono sempre laddove qualcosa può diventare virale quindi le canzoni, i registi e gli attori e, e um, i commedianti o oh, la CIA è dappertutto poi chi c'è come Mino Pecorelli che cerca di fare qualcosa di buono come Renovetano, poi chi c'è come Beppe Grillo che è venduto totalmente al sistema cioè da quando tradigia Cintoriti che gli spiegò il signoraggio quindi non stiamo parlando di cose vecchie ma stiamo parlando di cose attuali chiunque ha un minimo di potabilità è infiltrato dalla ciglia, poi sta a lui... Eh, certo, cioè, è esatto, emanciparsi è... o meno, o non farsi condizionare i rapporti quindi che io avevo ipotizzato quantomeno a livello di tematiche tra Rino Gaetano e Mino Pecorelli hanno trovato una causa conferma con un documento che io ho trovato e portato alla luce una sentenza ordinanza del 1994 del giudice Otello Dupacchini, un pubblico ministero molto, molto coraggioso, che in sede di indagini contro la banda della Magliana intercetta e interroga Ezio Radaelli ed emerge che questo grande amico e manager di Rino Gaetano addirittura finanziava Mino Pecorelli. E quindi vedete che queste similitudini di tematiche, quantomeno che emergevano nei testi cateniani e in articoli di Mino Pecorelli, trovano un trend union proprio in Ezio Radaelli, amico e manager dell'artista e finanziatore di Mino Petorelli sono fatti tutti acclarati, documentati e quindi eh, a me fanno come dire ridere eh, no? chi parla di dietrologia di e complottismo in sostanza sono fatti assolutamente acclarati Certo, ricordiamo Mino Pecorelli come testimoniato dal super testimone Buscetta ucciso da, eh, mandante era Andreotti che era comunque sì, uno che, che tremava, Andreotti dicono, attenzio, viene sì. condannato all'ergastolo a Perugia per essere il mandante dell'assassinio di Mino Pecorelli poi in corte di Cassazione per la verità viene assolto diciamo con una formula alquanto dubitativa però quello che è interessante... Eh, c'è il collegamento, mi senti Max? Sì, sì, io perfettamente. Mi io senti? perfettamente. Ah io sì, perfettamente. perfetto. Perfetto. Indovinate chi è il teste che fa condannare all'ergastolo a Perugia Andreotti per la morte di Mino Pecorelli? È proprio il carissimo amico e manager di Rino Gaetano Enzo Radaelli. Cioè Enzo Radaelli non esita a confessare i magistrati, e a dichiararlo pure in udienza, che aveva ricevuto degli assegni, cosiddetti assegni dello scandalo SID, ah, Società sì. Italiana Resine, che Mino Pecorelli si era ripromesso di pubblicare e appena si era ripromesso di pubblicare questi assegni viene assassinato il 20 marzo del 1979 e quindi vedete che a Gaetano, tra gli altri, vi è stato pure un manager e amico che fu determinante a Perugia per la condanna del ricastro di Giulio Andreotti per l'assassinio di Nino Pecorelli. Ma quindi, guarda, guarda caso, sia Pecorelli che Gaetano, che ehm, Pasolini, nel momento in cui svelano i nomi, eh, si avvicinano a Cefis, il vero capo dell'Italia, e così come al, noi parliamo di queste cose, perché anche adesso c'è un Cefis, che eh, magari è più smembrato in, in piccoli pezzi, ma non parliamo di queste cose sì, per diletto, tanto per divertirci. Guarda caso, tutti e tre vengono ammazzati poco dopo. Sì, chiaramente la tua domanda contiene già la risposta, no? il guardacaso è significativo. Sicuramente Mino Pecorelli, Rino Peettano e Pierpaolo Pasolini nei loro scritti focalizzano attenzioni nei confronti del presidente dell'ENI e della Montedison e tutte e tre muoiono in maniera tragica prematuramente. Senti concludiamo sulla figura di eh, Arrigo Molinari che è una figura molto considerata dagli studiosi mm. del signoraggio perché poco prima di morire stava, eh, doveva fare l'udienza contro Banca d'Italia contro ehm, la creazione del reddito de, dal nulla di Banca sì, d'Italia a questo proposito Max vedi io ho qua un bellissimo libro si vede? Lo vedi? No sì. Aldo Colonna sì. ecco qua dedicato sì. Sì. A, a Luigi Tengo Devo dire che Aldo Vavone è un giornalista ed un ricercatore veramente in gambissima, molto bravo. È un libro meraviglioso e in questo libro si evidenziano, io lo sto leggendo, ancora non l'ho terminato, tutta una serie di circostanze e di elementi che la Stabba non ha mai raccontato e anche gli incoerenti, insomma carenti sui, sulle, sulle indagini che mh, riguardano la morte di Luigi Tengo. Arrigo Molinari era iscritto alla P2. Arrigo Molinari fu il vicequestore che condusse le indagini sulla morte di Luigi Tenco. Dopo la pensione diventa avvocato, quindi si sente più svingolato e più libero e fa delle affermazioni incredibili a dei quotidiani. Dice apertamente che sulla morte di Luigi Tenco sono state nascoste e travisate un sacco di circostanze e che lui si riprimuteva di svelarle. Ebbene, dopo queste dichiarazioni subisce una rapina da parte di un valordo, lui che peraltro era un uomo molto robusto e viene assassinato ufficialmente, secondo indagini delle forze dell'ordine, da un valordo con un coltello da cucina. Certo, pure questo è allarmante, singolare e inquietante nello stesso tempo, quando Enrico Molinari decide di svelare, anticipa di svelare, fatti significativi sulla morte di, di Luigi Tenco, chiedo scusa, e anticipa pure che non tutta la verità era stata svelata e vi erano stati dei travissamenti, delle falsificazioni, trova una morte tragica. Questo ci fa riflettere. Certo, certo. Ehm, C'è un passaggio di No che ricorda Luigi Tenco, no? Sì, ironicamente, in un'intervista in un dice che chiaramente... È, è formidabile, è formidabile sto tipo di riferimento. Dice che Luigi Tengo a Saremo è morto di noia. E poi dice pure un'altra cosa nel corso di un'altra intervista: dice che il festival di Sareme è come un ordine massonico e riprende ancora una volta i contenuti del libro di Giorgio Stemez, perché è interessante notare che Giorgio Stemez, parlando di Eugenio Cefis, Sottolinea che Cefis non disdegnava di avere influenze anche addirittura al Festival di Sanremo, cioè lo menziona esplicitamente. Questo per rimarcare ancora una volta le presenze, i condizionamenti, i monitoraggi, le infiltrazioni che caratterizzano il mondo dell'arte in generale, ma il mondo della musica in particolare. Perché? Perché la musica e la forma d'arte più diffusa, più capillare, uno la gioca, la può vedere ogni tanto, se va al lucro lo può vedere in una foto e finisce là, uno legge il libro uno o due volte e poi lo ripone in biblioteca uno magari vede un film due, dieci volte, però finisce là. Invece la canzone si può ascoltare dieci volte al giorno, per un mese, per un anno, per sempre, ed è diffusa per milioni e milioni di persone senza limiti territoriali. Quindi esatto. artisti che si cimentano nel mondo della musica e che vogliono svelare o vogliono, come dire, seguire messaggi pericolosi per l'establishment, sono gli artisti più pericolosi per la diffusione esatto. dell'arte musicale, esatto. Perché ecco Possiamo concludere dicendo che eh, il la CIA e i servizi segreti si infiltrano dappertutto, nel sindacato, nei partiti, nel confindustria Ma il settore, eh, nei registi, no? possiamo ipotizzare anche le stand le pubbliche, quello che vogliamo. Ma in il settore è l'arte più infiltrata: in la è il mondo della musica. Totalmente. Eh, Senti, abbiamo, fatto, sì, abbiamo, ehm, abbiamo fatto i 45 minuti accademici, la okay, versione accademica a posto. E va comunque riprenderemo in più avanti con una terza puntata su magari specificando alcuni passaggi anche di Pasolini, dell'Io sono e della, della, della, della lettera che manda uh, prima di, di morire, sì. l'ultima. Diciamo va bene, in questo momento un nome di una scrittrice molto importante. Simona Vichi, molto brava, ha fatto delle belle su Pasolini. Bene, la contatteremo allora. Bene, ok, grazie. Grazie anche a Silvia che non vedo, ma è una regista occulta è in, regista senso buono, tanto, Librandi, e, e in senso buono. Saluta tanto Silvia Ritandi in senso buono. Sì, va bene. Ciao, caro saluto. Ciao Bruno. Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao.